Nella speedrun di oggi Stupide puzzardine schifose Ovviamente sarai sempre tu che caccerai Puzzardina schifosa che non sei altro E ovviamente questo sarà il mio compagno Gabri, Gabri sei contento di ciò? Yey, sì, sì, molto contentissimo bene. Sono molto, siamo tutti molto felici Adesso tu uh, vai a cagare Invece io no, e Io e Gabri eh, No scherzo dai, siamo amici, non si offendono Cioè gli amici non si offendono fra di loro a volte, magari sì, però dico in queste situazioni quando si scherza, no. Però adesso, Gabri, vediamo un attimo: cosa Iniziamo possiamo fare. Siamo già con un villaggio. Esatto, per fortuna abbiamo avuto molta fortuna di spawnare vicino ad un villaggio. Soprattutto perché adesso in questo video dobbiamo trovare la mansion, ok? E tu dovrai trovarla, ok? Ah, difficile. Userai il tuo naso magico per trovare la mansion. Probabilmente... Il, mio il mio naso magicissimo, che non si può dire, però vabbè. Però ho trovato un sacco di smeraldi. Qua comunque ho oh, i rimasugli della scorsa volta, purtroppo. De de scorsa, dello scorso video. Perché? Eh, pure io ne ho un po'. Vabbè, perché, nel senso, stiamo registrando tutto quanto di fila, no? Quindi dobbiamo per forza. Ma vai a cagare, tu stupido ignorante che non sei altro. Devi morire! Ok, perfetto No, mi, era, mi aveva fatto leggermente impazzire ma questa no, villager No, povero Ma mi, mi sta dando fastidio, sai? No, come si permette di venire vicino a me? Eh, a Dunis, c'è cioè chi è che può avvicinarsi <ride> Proprio, ma dai, no, non diciamo così, sennò poi dopo Allora, vieni qua <ride> e, e prendi il pane, grazie Ma non hai pane <ride> Non vedi che è pane, è, è pane Allora, invece il legno ce l'hai già, giusto? Anch'io ce l'ho già in teoria quindi sì, abbiamo... ne ho un po' Sono contento in effetti, sono contento. Abbiamo i rimasugli per fortuna, perché sennò poi dopo. Meno male, sennò come facevamo? Eh, così a stupida di Fede. <ride> ma fede, fede. dov'è? No, il, dai, povera. Il bene è che Fede ogni volta è, è ma. Cioè, tipo, la insultiamo male, poverina. Ma no, povera. Eccola, è qui dietro, è qui dietro. Ah, no, Un attimo. No, no, no, no, no, la spada. L'ammazzo la io, l'ammazzo io. Ammazzala, ammazzala, ammazzala, vai Gabri! Vai. Ma non riesco ad ammazzarla! Stai urlando come una scrofa. Come... No, come non riusciamo a. Ammazzala immediatamente. Dai, Gabri, per favore, che sei stupido Ma non riesci ad ammazzarla. Allora, Ammazzo, ragazzi. no, metà vita, me ne vado via Ma sei deficiente, vatti a... Ma vai ad ammazzarla Oh, mio, È me un devo... metà vita, eh, poi devo... ci muoio io, io. Non posso morire A mani nude, cioè, dai, ma scusami mamma. Ammazziamola ma... ma non lo so, ma da... poi dammi la pietra Oh, eccola qua Oh, bene, allora dammi la pietra Vai via, via. Smettila di spawnarci vicini Stupida appiccicosa, mamma mia Dammi la pietra tu Tieni Ok, grazie No, ma adesso mi offendo male. Cioè, non è possibile. Io, ma se ne sta andando via, Pete. Non è che lei sa dov'è la mansion. Oh, come fa? Seguiamola, seguiamola. Ma cos'è un mago? Cioè, no, aspetta, fermi. un'altra cosa. Forse si nascosta attimo. dietro un albero. Ma perché? Cosa sta facendo? Ma è deficiente? Cioè, nel senso, è proprio sciocchina oggi, Fede, cosa... secondo? Vabbè, non prendiamola in giro, Gabri, Ma no, è infatti, povera. Concentriamoci piuttosto sul fare qualcosa di decente. Andiamo, andiamo, cerco di trovarla. Hai preso il pane, vero? Hai preso? Sì, sì, l'ho preso, l'ho preso, ne ho 10. Vabbè, vedo, vedo, caspita, dovresti prendere... Però nel villaggio ho trovato sei panini. Vabbè, anche io, dai, ci bastano. Allora, la mancia, dimmi un po', dove, il tuo naso dove ci dice di andare? Sentiamo. Dice che è verso di qua. Oh, bene bene sono contento da questa parte quindi il tuo naso dice parla proprio parla proprio sì, a Gabri sì, ma Fede dove è andata? voi non potete sentire il naso di, di Gabri perché a volte non lo so cioè parla a bassa voce lui quindi nel microfono non si sente però lui parla no, se ne infatti, uh, Fede comunque non lo so beh, non, cioè, smetti di prenderla in giro tu che sennò devo uccidere ma no Fede. non la sto prendendo in giro Sì, invece so bene Ma no, ho chiesto era. so bene che stai prendendo in giro non prendere in giro me adesso ma no <ride> allora eh, oh, ci sono dei, maia, dei nini maialini. Prendiamo, prendiamo Prendiamo i, maia, i Ah, loser oh Cosa? No. Eh, sì, proprio così, sei proprio un loser tu anche, No, no, io no Ti stavo ammazzando Eh, infatti, tra un po' ci morivo Ovviamente la, la regola è scontata se muori. Se moriamo eh, No, infatti, non possiamo morire Esatto, dimmi un po' da questa parte Sì, sì, di qua, di qua Ok, bene, sono contento che il tuo naso parli Sta parlando bene mi raccomando, si si sta parlando oh, bene Molto bene, molto bene Chissà dove sarà adesso Fede Sono proprio curioso di capire dove sarà Anche perché ho secondo paura che Secondo me è qui nascosta Vicino eh, che ci aspetta E anche su me Tipo nella foresta infatti Oppure stare... secondo me ci aspetta la mansion Sicuro dove... No dai alla mansion no Però dobbiamo stare molto attenti Perché magari ci può fare l'aguato Quella puzzona che sì, non è magari altro magari ci ammazza non darsi. è andata in miniera per prendere diamanti E fare una spada di diamante È addirittura ma scusa ma secondo eh, te Può essere intell... tutto È così intelligente e scaltra non mi pare a me. <ride> Dai poverina Smettiamola di Ma, ma, da, lo... allora, ma no Gab... dai povera Gabri stiamo parlando di fede la stiamo prendendo in giro Ti sembra il caso? Ma no non stavo prendendo in giro Poi devi stare dietro di me perché stai andando avanti Ma cioè ti devo uccidere eh, Ma il mio naso ma... <ride> stai... Digli di star fermo un attimo oh, Gabri Attento questa qua è pazza è? È Eccola è qui Aspetta che faccio i 360 Eccola ah, è morta Loser, loser. è già qui Mamma mia che rompi poppele Ma te ne <ride> Ma io Cosa? ho sciocco basito cioè, Ma basta Ecco è morta andiamo via Ci stavamo uccidendo fra di noi Infatti, Ma io veramente sciocco basito rincocco Per non dire qualcos'altro Eh no eh, infatti Gabri devi stare dietro di me L'ho eh. vista ancora, ma basta. Vabbè, se ne andrà sicuramente perché eh, ci ha uccisi due volte. Ma guarda queste api, forse sarebbe bello che la pungessero male. Ma. Oh, no, dai, povera. Prepariamo una trappola, prepariamo una trappola. Sì, però come facciamo? Eh, deve dobbiamo tipo venire vicino alle api. E tipo, lei ci deve colpire. Tipo le api per Eh, sbaglio. per magari colpisce le api e l'ammazza. Esatto, quindi vieni qua vicino. Vieni. allora, <ride> L'aspettiamo, ok, l'aspettiamo. Eccola qua. Ok, l'ape è scesa addirittura. Quindi adesso è molto più. Ah, ma dove l'ha presa. Eh, dovrebbe arrivare. Eccola qua, eccola qua. No, porca puzzata. È già arrivata. <ride> no, ce l'abbiamo chiamata. <ride> no, aspetta, eh no. Ma perché lei è un pochino sciocchino? Eccola qua l'ape e, e qua e qua e qua ok Stai, Stiamo qua stiamo qua Siamo eh. qui eh. Ecco l'ha ammazzata Ha picchiato l'ape, ha picchiato l'ape eh, sì, sì, sì. Ora tutte le api <ride> la vogliono ammazzare, scappiamo Bene, bene, bene No vabbè abbiamo preparato la, la cosa del secolo Gabri Sì la cosa... infatti La trappola del secolame proprio Che puzzona, cioè che posizioni schifone <ride> che... No Fede non è puzzona, è brava eh, okay. <ride> <ride> Comunque, È Comunque c'è il pioma giusto Oh bene, sono contento Povera... Eh vedi pure io <ride> Povera Fidi Ah <ride> Ma, Ma basta, per favore, siamo deficienti. Cioè, ovviamente eh, sì. non so. Cioè, va bene. Ok, cioè, è vero, è ma non è che stiamo davvero trovando il, il coso qua. Eh, mi sa. La mansion, guardate che se la troviamo, che è una struttura magica, ragazzi. Tipo la struttura magica di Minecraft. Chi è che non la conosce? Di Però non c'è solo la mansion, cioè... Ma è qua, eccola. Ma te stai, mi stai urlando, e spaccando i timpani? <gasps> Abbiamo trovato la mansiona. Ok, aspetta... Sì, esatto. Ti dico subito io se l'abbiamo trovata oppure no. Ok, l'abbiamo trovata, però... La ah, fede ci vuole ammazzare. Oh, porca puzzona schifosa bast... Uh, non si può dire però insomma direttamente: Eh no no no meglio di no Ma mi sa che il non riesce a salire qua sopra No che è pizza? già salita No che pizza Allora sai cosa Aspetta aspetta aspetta ho un'idea uh, uh, Intanto tu occupati di lei Io faccio unlimited Così adesso bla bla bla. Adesso ci penso io che Mamma mia faccio proprio okay, Ecco sono... è morta È morta <ride> È morta poverina no Allora praticamente ragazzi dovete sapere che io uh, Sto facendo questa cosa per un motivo in particolare Perché praticamente Cosa eh, riesco a vedere più fluido Ho messo praticamente una cosa Ah bene loro, loro vedono allo stesso modo Però io nel combattimento Adesso sono un pro, un pro de... Quindi, Fede, forza, fatti avanti. Che eh, Siamo qua che ti aspettiamo. Adesso, esatto, vieni. Andiamo noi da lei, ha, stupidina. Eccola qua. Eccola! Ma perché sei per qui? Cioè come fa? La chiamiamo? Ma secondo me. Ma che la stiamo chiamando? Quando Ma no, la chiamiamo spawn... è qua. Ma non vedi che spawna qua davanti, cioè nel senso qua. Ah! Possiamo continuare ad ucciderla all'infinito tipo ele, olle, olè, per hemmere! Semri Comunque ho poca vita, eh, non, non vorrei dire. Eh, che... pure io. Uh... No! No! no. No no Lala, Muori Ma che schifosa Siamo invincibili Eh, hey, Invincible Ancora No mi è davanti Ma cos'è Madonna di... mia ma, ma se ne va, se ne va. Ma io, Ma povera Pe, Dai la stiamo torturando mamma. No infatti No dai basta Povera Allora andiamo Verso la magione Perché è importante Cercare La magione Dato che Questa magiona eh, La magiona eh, sta, Ci sta attendendo Uccido questa pecora Perché è buona scherzo ovviamente Ma Cosa? allora per tutti i vegani qui in ascolto eh, minecraft è un, gioco, è un gioco quindi per favore uh, stiamo scherzando ovviamente quindi um, niente questo volevo dire niente basta Arrivederci. salve Mua a tutti quanti pace amore peace and love ciao a tutti allora abbiamo trovato però dovevamo trovare l'entrata dov eh, esatto dov'è l'entrata Ovviamente non c'entriamo perché, anzi, ci possiamo anche entrare no, ma... No, no, perché moriamo, moriamo male. subito. Allora, possiamo fare che... Se cioè, non ci ha ammazzato Fede ci moriamo così, no. Sì, esatto, cioè moriamo praticamente in due secondi se... <ride> se entriamo dentro è la fine poi dopo, perché poi... Infatti... C'è uno scheletro, ecco, con questo scheletro potremmo, potremmo già lasciarci le penne per dire. Infatti. No? Quindi dobbiamo stare molto attenti. Mi sa attenti. che è qui l'entrata, mi sa, ma stiamo facendo il giro, cioè... Eh. Ehm... Allora, dobbiamo cercare di stare attenti, perché qua io non sto trovando un cappello fritto No, io ho paura che arriva fede. Eh, potrebbe anche darsi, eh? potrebbe anche essere molto probabile questa cosa, molto probabile Eh, però ho trovato l'entrata Ho trovato Ah, meno male, meno male eh, Facciamo così, aspettiamola per l'ultima volta e, e vediamo un attimo dove sta Probabilmente Però probabilmente è lontanissima Quindi Un attimo Un attimo Un attimo cosa Aspetta, Aspetta facciamo così Aspettami Eccomi Fe... Sono qui Ok perfetto Ah! Eccola. ah, ah, ah muori Muori Ok perfetto ma è ucciso. già morta Sì, l'ho uccisa io Quindi ragazzi Speriamo che vi sia Eccola azz... Ancora ma ancora qua sta, Ma basta ma basta Ma basta ma basta Abbiamo vinto Ma la spada di ferro è, fatta... è andata in miniera Che schifosa Però comunque abbiamo Vedi, vinto Vedi l'ho detto che lo faceva Me lo immaginavo Esatto Abbiamo vinto Ciao Fede E noi ragazzi Vi ricordiamo di ovviamente mettere un emoji del, di, non lo so, di, di una faccia felice se vi è piaciuta questa bellissima modalità speedrunnosa e lasciate like, iscrivetevi al canale attivate la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo no, al prossimo non ci devo video morire io. ciao, ciao!